Buongiorno a tutti che amano la pasticceria. Mi chiamo Liliana Molovan e sono una quassista del grande chef Andrea Di Giglio. Da tanti anni giravo YouTube, guardavo i video per fare i dolci, ma mai non riuscivo perché non ti danno tutti i segreti. E finalmente ho guardato il video di Andrea Di Giglio e ho visto che, come spiega lui, e anche una persona che non ha idea da come fare un pan di spagna o fare un dolce, se la fa a fine, la fai. È sempre disponibile, È sempre, anche la sua assistente è sempre disponibile da rispondere alle tue domande. E I miei parenti adesso sono contentissimi come le preparo i dolci, come le, sempre sul tavolo trovano i pasticcini fatti preparati con le ricette di Andrea di Giglio. Ho finito il corso con pasticceria di base e adesso sto pensando di fare ancora un altro corso. Vediamo le torte moderne perché tanto sono interessanti, sono belle Consiglio a tutti, tutti di fare un corso con Andrea De Gilli, è una persona meravigliosa. Buongiorno a tutti.